leggere, lo sai, e tante storie da scrivere, se vuoi, hai tante stelle da cogliere, vedrai, tante emozioni da esprimere. non devi rinunciare a nulla, ritorna, ritorna, accendi le passioni tue, ci sono strade da scegliere, lo sai, e ancora spade da stringere, Per vincere, che sfrutterai e se non riesci a comprendere se tu vi avrai, ricorda, ricordarna, non sempre la ragione conta, ritorna e sonda, risorgi dalle gallerie coi tempi. delusioni da vincere